Ehi, senti, hai ascoltato la notizia? Eh, ti piacciono le moto? Mm, sì, un po'. Ah, bene, bene. E, e il calcio? Ronaldo? Messi? Mm, sì, ogni tanto ci gioco a scuola con i miei compagni. E allora lo vedi? Cosa? I maschi no, non giocano con le bambole, non fanno queste cose. I maschi giocano col pallone, le moto, le macchinine, i soldatini ne hai a casa, sì? solo da bravo, non